Eh, allora, intanto benvenuti a tutti, buon pomeriggio, io sono Francesca ehm, di Wikimedia Italia, eh, questo è un webinar mm, con l'avvocato Marco Ciurcina che ci parlerà di eh, immagini e licenze, e licenze libere. Eh, questo incontro si svolge nel, nell'ambito di un calendario di eventi che noi come associazione eh, stiamo promuovendo in questo periodo diciamo, di emergenza coronavirus in cui non è possibile incontrarsi dal vivo. E, e quindi, eh, diciamo, come gli altri incontri sarà completamente eh, diciamo, registrato e poi reso disponibile sul nostro canale YouTube. Eh, non so se tutti conoscono Wikimedia Italia, noi siamo un'associazione che si occupa di diffondere la conoscenza aperta e l'uso delle piattaforme Wikimedia. Eh, per chi volesse sapere di più su di noi, eh, trova un po' di informazioni sul nostro sito www.wikimedia.it. Informazioni tecniche. Mm. Sulla vostra sinistra eh, ci sono dei tasti, il primo, serve, il primo, quello più a sinistra, serve a condividere lo schermo, non lo utilizzate, lo utilizzerà solamente Marco, quello al centro, una manina, serve ad alzare la mano se avete una domanda, quindi se volete intervenire io vedo che avete alzato la mano e quindi posso darvi la parola. Eh, il terzo tasto, quello diciamo tra quelli a sinistra più all'estrema destra, eh, permette di aprire una chat eh, in cui potete anche assegnarvi un, un nome. Eh, vi chiediamo di farlo, di assegnarvi appunto un nome in modo da capire chi siete e, in caso eh, insomma, vogliate parlare, eh, capire chi è che sta cercando di, di fare una domanda. Se volete scrivere in chat delle domande senza interrompere appunto Marco nella sua spiegazione, possiamo poi porgliele alla fine della, della sua relazione. A tutti chiederei semplicemente di poter spegnere la camera e il microfono eh, mentre si terrà la relazione di Marco, così insomma cerchiamo di rendere più stabile la piattaforma e di non, eh, e di non interrompere. Io direi che, che mi taccio e ho anche così, sono riuscita a far passare anche i cinque minuti accademici, per cui lascerei la parola mh, direttamente a Marco e per qualsiasi cosa scrivete pure nella, nella chat. Ok, buongiorno, eh, mi chiamo Marco Ciurcina, sono avvocato, sono, eh, mi occupo di queste cose anche eh, come insegnante, insegno diritto ed etica della comunicazione al Politecnico di Torino, Me ne occupo anche come attivista, sono un attivista per il software libero e per i diritti fondamentali nel digitale. Eh, dunque, adesso vi condivido le slide. Eh, aspettate un attimo che le apro e condivido lo schermo. Allora, di, eh, di che cosa parliamo? Parliamo di... Di foto, di diritti che eh, interferiscono col fare una foto e col distribuirla. Quindi, questa, eh, quindi parleremo innanzitutto eh, di diritto d'autore, ma non solo di diritto d'autore, anche di diritti connessi, in particolare di un diritto connesso che è il diritto su, sulle semplici fotografie e sequenze di immagini in movimento, come si chiama, che è un diritto connesso. Eh, previsto nella legge sul diritto d'autore perché la legge sul diritto d'autore non è solo la legge del diritto d'autore ma è la legge che disciplina il diritto d'autore una serie di diritti che in, tutti insieme si chiamano diritti connessi ma che sono anche piuttosto disomogenei ci sono diritti strani come eh, il diritto del eh, eh, non lo so, sui bozzetti di scene, eh, scene teatrali oppure eh, il diritto sul titolo di un giornale insomma ci sono un sacco di diritti strani uno di questi diritti è il diritto connesso che si applica alle fotografie che non sono tutelate dal diritto d'autore poi parleremo dei diritti che spettano alle persone che sono oggetto di ritratto, o che comunque eh, si vedono violati in una qualche maniera nei loro diritti quando si fa una foto che li riguarda, come per esempio una foto della loro casa, per fare un esempio. Parleremo poi di licenze libere, perché noi qui amiamo la libertà e la condivisione e quindi eh, vedremo che ci sono... Eh, delle, beh, le conoscete perché la licenza Creative Commons Attribution Share Alike è la licenza di, di, Wiki, di Wikipedia, quindi certamente le conoscete. E, e poi parleremo del diritto sulle riproduzioni di beni culturali, che è previsto nel Codice dei beni culturali del paesaggio, decreto legislativo 42 del 2004 e che è un diritto strano che abbiamo in Italia e in pochi altri paesi del mondo che eh, crea, cioè, costringe a riflettere un po' di più eh, di quello che, sarebbe che è necessario in altri paesi eh, su, eh, sulla libertà di fare foto di beni culturali. Il diritto d'autore e i diritti connessi perché la legge sul diritto d'autore, che in Italia è la legge 633 del 1941, tratta di diritto d'autore e anche altri diritti, un insieme, un insieme di diritti anche disomogenei, che hanno caratteristiche e natura diversi, che eh, tutti insieme si chiamano, insomma, il nome di categorie è diritti connessi. Diritti connessi che da, a volte hanno ad oggetto l'opera tutelata dal diritto d'autore e spettano ad altri, come per esempio il diritto dell'artista, interprete ed esecutore. Altre volte sono diritti che spettano su cose che non sono opera dell'ingegno di carattere creativo, ma qualcosa che gli somiglia. Quindi... Ehm, allora, quindi, il diritto la, in questo momento parliamo prima del diritto d'autore. Il diritto d'autore, che è previsto appunto dalla legge eh, 633 del 41, è tutela che cosa? Che cos'è tutelato dal diritto d'autore? Vero e proprio, il vero e proprio diritto d'autore. La definizione contenuta nell'articolo 1 è opera dell'ingegno di carattere creativo. Quindi la prima, il primo elemento è... L'opera dell'ingegno, la creazione che viene dalla testa di qualcuno, che richiede il contributo della testa di qualcuno, quindi un'opera creata da qualcuno, da un essere umano, questo è quindi il primo elemento eh, dell'opera tutelata dal diritto d'autore, l'essere è una creazione dell'ingegno, la creazione di un, di, un, di un essere umano. Poi di carattere creativo, Cos'è cos il carattere creativo, cosa si intende per carattere creativo? Si intende l'opera che ha due caratteristiche, primo deve essere nuova, non deve essere una cosa che c'era già e poi deve essere eh, originale, deve essere riconoscibile come qualcosa di nuovo ma anche di originale, di capace di eh, essere identificata in modo autonomo da, dalle, altre, dalle altre cose, quindi eh, un'opera che ha eh, carattere creativo, quindi che è nuova ed è originale. Chi è il titolare del diritto d'autore, ho detto prima, opera dell'ingegno, quindi che viene dalla testa di qualcuno, il titolare normalmente, salvo eccezioni che eh, sono previste in alcuni casi nella legge sul diritto d'autore, il titolare dei diritti è la persona che crea l'opera, no? il, il, il creatore, l'autore dell'opera. Sì, ci sono delle eccezioni, ma o comunque ci sono dei casi nei quali eh, si ha uno spostamento della titolarità dei diritti eh, economici, eh, dei diritti. Parlerò poi della differenza tra diritti morali, diritti patrimoniali o diritti di sfruttamento economico. Comunque, il titolare normalmente, quasi sempre, è il creatore dell'opera. Eh, come sorge questo diritto, come, come nasce il diritto d'autore? Nasce con la creazione dell'opera, con la sua... Estrinsecazione si dice in generale, quindi in alcuni casi non serve materializzarla, basta, eh, non so, una poesia basta declamarla oralmente. Ma nel caso della foto, è, in, è coessenziale alla natura del, del, del tipo di opera che ci sia un atto di creazione, una materializzazione, nel senso di o eh, fissa, cioè lo scatto determina la creazione della foto, e quindi eh, la fissazione o in formato digitale nella memoria del, del, della propria fotografia, del proprio telefono eh, in, in formato digitale o in formato analogico quando si usano, eh, macchine fotografiche convenzionali vecchio, vecchio tipo diciamo. quindi l'atto della creazione il click per capirci l'atto di creare la foto determina il sorgere del diritto il diritto d'autore dura 70 anni fino alla conclusione del settantesimo anno dopo la morte dell'autore quindi il 31 dicembre del settantesimo anno dopo la morte dell'autore, l'opera eh, cessa di essere tutelata dal diritto d'autore, entra nel pubblico dominio, come si dice, e quindi eh, diventa disponibile per essere riutilizzata da chiunque. Il contenuto del diritto d'autore. Allora, il diritto d'autore eh, più giustamente più correttamente si dovrebbe chiamare eh, cioè si dovrebbe dire che non c'è un diritto d'autore ci sono i diritti dell'autore perché ehm, la legge sul diritto d'autore identifica un fascio di facoltà che spettano all'autore eh, ma a monte diciamo direi che è importante, molto importante distinguere due tipologie di diritti, diritti morali e diritti patrimoniali. I diritti morali sono eh, tre, il diritto, di, eh, il diritto di paternità, il diritto di essere riconosciuto autore, di rivendicare la propria qualità di autore di un'opera, il diritto di identificarsi come, come autore… Il diritto eh, di paternità, gli altri due diritti morali sono il diritto di opporsi a modificazioni dell'opera che ledano il proprio onore o la propria reputazione, il terzo diritto morale è il diritto di ritiro dell'opera dal commercio, questi tre diritti sono diritti morali e in quanto tali sono inalienabili e eh, in in, in terminal, cioè, non hanno scadenza, sono perpetui sono diritti che non scadono mai invece diritti i diritti patrimoniali d'autore i diritti di sfruttamento economico dell'opera sono diritti che hanno, come vi dicevo prima una durata fino alla fine del settantesimo anno dopo la morte dell'autore eh, i diritti eh, sono qualificati agli articoli 12 e seguenti della legge sul diritto d'autore l'articolo 12 eh, dice in via generale che spettano all'autore il diritto di pubblicazione e tutti i diritti di utilizzazione economica dell'opera così eh, diciamo l'articolo 12 quindi fa da cappello a tutti i diritti che poi sono articolati nei, negli articoli successivi eh, per pubblicazione si intende eh, utilizzazione di uno o più dei diritti di utilizzazione economica previsti successivamente. I diritti eh, d'autore, i diritti patrimoniali d'autore sono il diritto di riproduzione, il diritto di eh, moltiplicazione in copie eh, dell'opera. Il diritto di modifica, cioè il diritto di apportare modifiche all'opera di qualsiasi tipo, è un diritto esclusivo dell'autore. Il diritto di distribuzione, cioè il diritto di far circolare in, eh, far circolare in commercio copie dell'opera, vendere copie della foto o eh, vendere un libro che include eh, copie, copie della foto. Questi sono sono degli esempi ehm, allora scusatemi un attimo allora diritto di riproduzione diritto di eh, modifica distribuzione diritto di comunicazione al pubblico la comunicazione al pubblico che può essere un pubblico presente per esempio al cinema al teatro o un pubblico distante nel caso di eh, comunicazione dell'opera a mezzo eh, mezzi di comunicazione, quindi radio, televisione, internet. L'avvento di internet ha negli ultimi anni eh, portato a raffinare il, co il contenuto del diritto di comunicazione al pubblico e oggi si dice che eh, è compreso nel diritto di comunicazione al pubblico il diritto di messa a disposizione del pubblico dell'opera in modo tale che ciascuno possa avervi accesso nel momento e nel luogo scelto individualmente. Questo è eh, quello che succede su Wikipedia o comunque su qualunque sito internet. L'utente accede e visualizza un contenuto che può essere un'opera tutelata dal diritto d'autore, una foto tutelata dal diritto d'autore. E quindi in quel momento viene esercitato dal, da chi mette a disposizione l'opera, da, da chi gestisce il sito internet eh, nel quale lui ha pubblicato la foto, il diritto di messa a disposizione del pubblico dell'opera. Eh, poi c'è il diritto di noleggio e prestito, che anche eh, sono, eh, sono diritti esclusivi dell'autore anche se stai andando avanti con le slide scusa, eh, scusami non, io non avevo il microfono chiuso eh, mi dici tu quindi quando devo andare avanti sì sì sì, sì, sì ok perfetto, perdonatemi ma io ho il microfono chiuso perché se no se accendo il microfono e metto nel mio schermo voi vedete il mio schermo e non le slide ah ok eh, dunque siamo una slide avanti se non erro stiamo ancora parlando del contenuto del diritto d'autore eh, stavo eh, dicendo quali sono i diritti eh, diritti di riproduzione eh, riproduzione, distribuzione, noleggio e prestito c'è anche un altro diritto strano ma non si applica alle, alle fotografie quindi non ve lo dico eh, diritti di comunicazione, ve l'ho detto diritto di modifica, c'è anche il diritto di pubblicazione dell'opera in raccolta che è un altro diritto esclusivo previsto dal titolare dei diritti eh, quindi il contenuto ecco il diritto d'autore però eh, che attribuisce eh, questi diritti eh, spesso in forma esclusiva va, va però tenuto presente che è una specie, cioè non è un diritto di granito, è un diritto che somiglia più a una groviera più che a un pezzo di marmo, nel senso che sono previsti molti casi nei quali sono cons è consentita la libera utilizzazione dell'opera. Ci sono dei casi nei quali eh, sono attribuite delle libere utilizzazioni al, al, al, all'utente dell'opera. Eh, adesso, per esempio, eh, un diritto che può applicarsi alle fotografie, riproduzione o comunicazione al pubblico di opere o materiali protetti in occasione di avvenimenti di attualità. Quindi, eh, in quel caso eh, ci, cioè, si può fare una libera utilizzazione, del, della, della, insomma è prevista una libera utilizzazione. Eh, oppure le opere orfane, per le quali è possibile, le opere orfane sono le opere di cui eh, si è perso memoria di chi sia il, eh, il titolare, comunque dopo una ricerca ben accurata non si riesce a identificare il titolare dei diritti allora in questi casi eh, certi enti hanno diritto di esercitare eh, un diritto di accesso una, li una libera utilizzazione o eccezione e limitazione del diritto d'autore eh, le riproduzioni di le le fotocopie di pagine di libri ecco anche questa è una libera utilizzazione anche se c'è una foto sul libro io posso fotocopiare la pagina del libro oppure eh, la copia privata di fonogrammi e videogrammi eh, foto e mh, video e, e audio no? c'è diritto di fare copia per uso eh, personale senza fine di lucro eh, rispettando certe condizioni anche a fronte del fatto che noi paghiamo un equo compenso sui dispositivi che, ecco però vedo che sono, sto andando un po' lento allora ehm, il diritto d'autore circola eh, tendenzialmente con atti scritti quindi eh, con atti scritti significa con, ehm, con contratti o è bene che ci sia una licenza altrimenti la libera utilizzazione di un contenuto eh, può essere ostacolato slide successiva Okay. Poi c'è il diritto connesso, stabilito dal, um, 87, se, agli articoli 87 seguenti della, eh, della legge sul diritto d'autore. Questo è un diritto che abbiamo in Italia, un diritto eh, particolare, diciamo, eh, che è diverso dal diritto d'autore. Innanzitutto eh, l'oggetto è diverso, perché... Eh, non qualsiasi foto, ma eh, foto che costituisca immagine di persone, aspetti, elementi o fatti della vita naturale e sociale. Non costituisce oggetto di questo diritto connesso la foto di scritti, documenti, carte di affari, oggetti materiali, quindi solo certe foto sono tutelate con questo, con questo diritto connesso. Il soggetto è sempre chi fa la foto, quindi il fotografo, e può avere diritti sulla foto nel caso in cui la foto si costituisca eh, riproduzione di un'opera tutelata, anche l'autore dell'opera ovviamente ha dei diritti sulla foto, come si costituisce con lo scatto, quanto dura? 20 anni dalla data di esecuzione della fotografia, quindi questo diritto connesso è molto più breve del diritto d'autore, ci sono in giro molte foto, che non hanno più diritti perché eh, evidentemente non sono tutelati al diritto d'autore e questo diritto connesso è scaduto perché eh, sono passati più di vent'anni. Qual è il contenuto del diritto? È Il diritto, eh, come viene menzionato nel, nel, nell'articolo 88, di riproduzione, diffusione e spaccio. Sono formule un po' così un po' anche antiche come, come modo di esprimersi, eh, riproduzione, diffusione, spaccio e evidentemente hanno ad oggetto eh, fotografie eh, analogiche, no? quindi per esempio in queste norme troviamo delle regole particolari, come per esempio quella che fa presumere il trasferimento dei diritti sulla foto in caso di cessione dei negativi, cioè infatti tre fotografi questo se ti do i negativi ti sto cedendo i diritti eh, sulla fotografia. E poi c'è una, una regola molto interessante da conoscere, c'è una regola che stabilisce una presunzione invertita rispetto alla, alla violazione del diritto d'autore, cioè se la foto eh, non indica, non è accompagnata dal nome del fotografo della dell'avitto del committente, dall'anno di produzione della fotografia, e se l'opera riproduce un'opera. Eh, cioè se la foto riproduce un'opera tutelata dal diritto d'autore, il nome dell'autore dell'opera d'arte fotografata. Eh, si presume che chi riutilizzi la foto non, eh, se, cioè, non stia violando nessun diritto, eh, quindi si presume eh, la libertà di riutilizzare la foto se, non, se chi la riutilizza in buona fede e non sono presenti queste menzioni eh, nella fotografia. Allora, eh, eh, C'è una domanda avanti, in lì. chat, se posso Marco… Eh... Alessio chiede se è il caso delle foto di un quadro quello che stavi, di quello di cui stavi parlando. Sì, giusto. La foto di un quadro, se il quadro costituisce opera tutelata dal diritto d'autore, eh, eh, sì, eh, se, ma il punto è se non è un'opera dell'ingegno di carattere creativo, cioè se la foto è la foto pure semplice di un quadro, in Italia non è tutelata dal diritto d'autore, è tutelata eh. da questo diritto connesso qui e Quindi se, la, se il quadro è tutelato dal diritto d'autore ci sarà diritto dell'autore del quadro e del fotografo sulla foto, altrimenti eh, se il quadro è passato in pubblico dominio eh, c'è solo il diritto del, del fotografo che quindi Penso... può licenziarla con licenza libera se questa era la domanda. Ok, qui vi parlo del, del creative commons, le licenze creative commons. Eh, vado veloce, e vi dico se vai avanti un paio di slide, ci dovrebbero essere quattro attributi. Eh, vai ancora avanti, ok, qui. Le, le licenze creative commons sono licenze eh, che hanno l'obiettivo di... Eh, Concedere flessibilità agli autori, sono quindi un set di sei licenze formate dalla combinazione di quattro attributi, attributo-attribuzione che, che eh, richiede li, il riconoscimento dell'attribuzione del, della, della fotografia, non uso commerciale che richiede eh, l'uso solo per fini non commerciali. Eh, quindi non si può fare uso commerciale poi non opere derivate e share alike, o condividi allo stesso modo che incidono tutti e due sulla facoltà di modificare di fare opere derivate di modificare la fotografia il no derivative eh, dice che non puoi fare opere derivate lo Sharealike dice che puoi fare opere derivate a condizione che se le distribuisci le distribuisci secondo gli stessi termini di licenza che l'autore della fotografia applicato nel tuoi confronti, quindi se vai avanti dalla combinazione di questi quattro attributi, considerando che no derivative e share alike sono incompatibili tra di loro, derivano le sei licenze creative commons, che non sono tutte licenze libere nel senso tecnico del termine, tanto è vero eh, perché alcune contengono la clausola no derivative, altre contengono la clausola no, non uso commerciale. Tanto è vero che un po' di anni dopo l'uscita del licenze Critique Commons, se vai avanti di una slide, eh, si sì, vai avanti ancora di, eh, ecco, eh, va, bene, va bene qua ma anche la slide dopo, eh, lo sintetizzo così, un, un gruppo di eh, persone che venivano dal, diciamo, dal mondo del software libero che quindi avevano a mente l'idea di libertà come concepita nel mondo del software libero, cioè come libertà eh, non vista dal punto di vista dell'autore, ma vista dal punto di vista dell'utente, cioè il, chi fa software libero fa software libero e garantisce certe libertà all'utente, no? la libertà di usare, la libertà di studiare come funziona, di modificare, di distribuire anche in versione modificata. Quindi queste sono le libertà che definiscono il software libero. Quindi questo gruppo di persone ha elaborato un'idea di opera culturale libera, riprendendo i, i concetti chiave del, della, della definizione di software libero e ha elaborato quindi la definizione di Ehm, opera culturale che si applica solo a due delle licenze Creative Commons, la licenza Attribution e la licenza Attribution Sharealike. Incidentalmente, la licenza Attribution Share Sharealike era la licenza del progetto Creative Commons, dopo che per un po' di tempo, se vai eh, avanti, di una slide, la licenza del progetto, eh, del progetto Wikipedia era, era la, la Freedom Documentation License, che una licenza del progetto GNU eh, che si applica alla documentazione che esiste da molto prima delle creative commons ma insomma l'attribution share alike oggi va benissimo ora se vai avanti eh, ecco finora vi ho parlato di eh, diritti eh, di chi fa la foto eh, vi ho parlato anche di diritti eh, sull'oggetto fotografato, perché ovviamente chi fa una foto, deve, eh, deve, eh, chi fa una foto deve assicurarsi di eh, avere diritti di farla. E a volte, eh, a volte eh, la, la, la, a volte la persona. Cioè, a volte si interferisce con i diritti delle persone che vengono ritratte. Allora, ehm, la legge, eh, no, diciamo, esistono una categoria di diritti che si chiamano diritti della personalità. Quando l'oggetto della foto è una persona o la sua immagine o comunque elementi caratteristici della sua persona, della sua figura, il suo profilo riconoscibile, altri elementi che lo identificano in modo, eh, in modo chiaro, allora, eh, allora entrano in gioco il diritto all'immagine e il diritto al ritratto. Eh, quindi per fare la foto di qualcun altro e metterla su internet, per dirla in parole semplici, bisogna avere il diritto di farlo. In particolare, l'articolo allora, 10 eh, stabilisce che eh, chiunque, eh, eh, chiunque veda pubblicata la propria immagine fuori dai casi in cui questo è consentito, può o comunque eh, nel caso in cui questa, la diffusione della propria immagine, gli rechi, pregiudizio al decoro, alla reputazione, può opporsi. Poi eh, è, molto, eh, è molto importante anche il disposto degli articoli 97 e seguenti della legge sul diritto d'autore, che eh, stabiliscono, eh, stabiliscono, diciamo, allora lo chiamo un meccanismo a scatole, a scatole cinesi. Eh, la regola è che eh, non è possibile... Eh, utilizzare il ritratto di un'altra persona, quindi ci vuole il suo consenso, però c'è un'eccezione, eh, non è necessario il consenso se la riproduzione è giustificata dalla notorietà o dall'ufficio pubblico coperto, quindi se io faccio la foto di un politico eh, perché c'è una ragione e quindi eh, quella foto può essere utilizzata può essere messa sui giornali a meno che non sia in, nella sua casa privata e così via eh, eh, poi eh, può può gi giustifica la riproduzione la, la, la, fare la, il ritratto di una persona a necessità di giustizia e di polizia scopi scientifici, didattici o culturali e questo è particolarmente importante soprattutto per voi se la riproduzione della fotografia è, realizzata, è collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o comunque svoltisi in pubblico. Quindi eh, fare una foto di una, una folla che eh, partecipa a una manifestazione è perfettamente legittimo perché eh, c'è un, un avvenimento pubblico eh, e quindi la, la, la riproduzione del ritratto di, delle persone riprodotte nella fotografia è resa legittima. Da questa circostanza eccezione nell'eccezione eh, non è comunque legittima eh, la eh, riproduzione del ritratto di una persona se tale riproduzione reca pregiudizio all'onore alla reputazione al decoro della persona ritratta quindi questa costituisce eccezione all'eccezione quindi comunque va a eh, Rispettato il, il decoro della persona nel, nel, fare, nel fare la fotografia nel, nel diffonderla, eh, un'ultima notazione, questo gioco ad incastro per cui eh, a scatole cinesi, per cui prima regola vietato, seconda, si può sì eccezioni sia sì eventi pubblici o altri, o altri casi. Eh, e però comunque rispettare un'ora la reputazione, il decoro fa sì che la regola ehm, cioè che la possibilità di fare foto vada interpretata in senso restrittivo, quindi per esempio ormai è stato chiarito da tempo dalla giurisprudenza che il fatto che qualcuno abbia partecipato a una manifestazione non legittima il riuso di quella fotografia per fini diversi come per esempio per fare una pubblicità no? eh, che era successo anche questo, si erano utilizzate delle foto che identificavano chiaramente una persona per poi fare eh, pubblicità eh, quindi sfruttare l'immagine questo almeno la giurisprudenza italiana lo es esclude che sia legittima questa cosa l'articolo vuole... 96 non legittima qualsiasi uso della foto eh, realizzata in occasione di un evento pubblico ma solo eh, usi funzionali alla alla informazione rispetto all'evento pubblico o altri usi simili. Allora qui mi sono dimenticato, temo una slide, eh, mi è saltata, cioè, stai qui o torna indietro uguale, perché i diritti di privacy, un altro, un altro eh, diritto molto importante che limita la eh, la legittimità dell'uso delle fotografie di una persona e il diritto alla privacy, perché eh, l'immagine di una persona sotto altro profilo costituisce elemento, cioè elemento informazione relativa alla persona. E quindi, eh, tra l'altro, c'è stata proprio oggi una sentenza della, eh, di un'alta corte tedesca che ha. Eh, riconosciuto il diritto del genitore di vietare al nonno di pubblicare la foto del nipote eh, senza il suo consenso e quindi ha obbligato il nonno a rimuovere la foto del nipote dai social network Questo, eh, quindi la pubblicazione di fotografie va comunque fatta con il consenso o con altra causa di giustificazione causa di liceità eh, dell'uso della fotografia ai sensi del, del regolamento sulla protezione dei dati del gdpr eh, e quindi la foto si può eh, fare ed utilizzare se eh, se c'è o il consenso o se c'è un contratto che costituisce un'altra causa di liceità o c'è una condizione che si definisce di bilanciamento, no? quando si possono fare foto senza il consenso, senza eh, un contratto alla base o senza altra causa di liceità, tra quelle previste dall'articolo 6 della legge del GDPR, quando c'è un bilanciamento, eh, che questa è la causa di liceità indicata nell'articolo 6 lettera F, ed è la, la, il caso nel quale il realizzare la foto e usarla eh, costituisce esercizio di un legittimo diritto del, del titolare dei, del, di colui il quale fa la foto del titolare del, tra, del trattamento dei dati che non lede eh, e non eh, sopravanza il diritto del um, della persona di cui dati si tratta quindi della persona ritratta quindi eh, per esempio se io ho una telecamera che riprende la, la, un pezzo di strada davanti a casa mia per ragioni di tutela e ho messo il cartello e ho eh, e adotto comunque misure tale per cui quel il ritratto della persona che passa non non lo tengo troppo, lo salvo solo un tempo determinato e poi lo butto via e comunque l'unico scopo per il quale uso quell'informazione è la sicurezza di casa mia e obbedire agli ordini dell'autorità se qualcuno mi ordina di dargli la foto eh, nel breve tempo in cui la conservo. Ecco, questa attività è perfettamente legittima. Quindi diritti della personalità e privacy eh, sono comunque diritti dei quali tener conto nel realizzare fotografie se vai avanti eh, poi parliamo di quest'altro diritto eh, strano che abbiamo solo in Italia e in altri pochi paesi del mondo eh, c'è cioè in Egitto mi pare in, insomma, in alcuni paesi, tendenzialmente paesi che come noi hanno un patrimonio culturale importante nei quali a un certo punto la l'ingordigia di, di qualcuno ha portato a pensare che fosse importante stabilire un diritto che limita, eh, che limita la facoltà di riprodurre i beni culturali. Quindi queste norme sono molto controverse, molto travagliate e anche... Si può discutere, di, hanno una storia, cioè sono nate prima eh, cioè il, il diritto degli enti preposti alla custodia dei beni, eh, come diritto di impedire la riproduzione dei beni, nel senso di fare fotografie, forse è nato prima nei decreti attuativi che nella norma stessa, perché gli articoli 106 seguenti al, nella loro formulazione originaria, oggi, oggi è più difficile sostenere questo perché ci sono state delle modifiche soprattutto agli articoli successivi che rendono più difficile difendere questa, questa posizione, però nella loro formulazione originaria si poteva ancora discutere del fatto che ci fosse un diritto, eh, un diritto esclusivo dell'ente preposto alla custodia di autorizzare la circolazione delle riproduzioni del bene. Che ha loro, loro dato in custodia. Comunque, gli articoli 106 e seguenti del eh, Codice dei Beni Culturali del Paesaggio, questo è il nome del testo, il Decreto Legislativo 42 del 2004, stabiliscono che eh, per fare foto di beni preposti, di beni eh, in custodia di enti. Eh, dello Stato, poi vedremo, cioè devono essere enti dello Stato, enti, enti territoriali minori, non tutti gli enti pubblici, eh, quindi alcuni enti pubblici che hanno in custodia dei beni hanno il diritto, hanno la facoltà di autorizzare o non autorizzare la riproduzione del bene stesso e hanno diritto di richiedere a fronte della concessione dell'autorizzazione il pagamento di un canone, questo dice l'articolo 106. Poi c'è eh, l'articolo 108 che dice che nessun canone, in effetti il 107 è l'articolo che parla del diritto di riproduzione, gli articoli 106 e seguenti sono quelli che disciplinano questa materia, ma l'articolo che eh, prevede L'autorizzazione è il 107, il canone è previsto nel 108. Il comma 3, eh, qui vi leggo un po' di più, cioè vi approfondisco brevemente, due commi dell'articolo 108 che sono frutto di travagliate modifiche eh, nel tempo che hanno portato a alleggerire un po' la portata della norma. Però ancora siamo, insomma, la situazione è migliorata molto. Ci dobbiamo domandare eh, se e quando si possono effettivamente eh, fare fotografie senza eh, violare il diritto di riproduzione eh, previsto da queste norme. Quindi il comma 3 dice: nessun canone è dovuto. Per le riproduzioni richieste o eseguite da privati per uso personale per motivi di studio ovvero da soggetti pubblici o privati per finalità di valorizzazione per cui attuate senza scopo di lucro qui si autorizza ehm, cioè si liberalizza si esclude il canone ma non si esclude ancora l'autorizzazione perché ci vogliono tutte e due l'autorizzazione a fare la foto e il pagamento del canone il comma 3 esclude il canone per questi casi, no? quindi eh, per esempio Wikipedia forse rientra nella finalità di valorizzazione, anzi non ho dubbi eh, e soprattutto non ha scopo di lucro, quindi direi che ci rientra comodamente, eh, però più importante ancora è il comma successivo, se vai al ehm, vai ancora una slide avanti, Ecco, que questo comma è particolarmente importante, è stato modificato non so quante volte, eh, almeno due, e ehm, introduce eh, una liberalizzazione totale, quindi esclude sia l'autorizzazione, sia il pagamento del canone, perché dice sono in ogni caso libere, no? Quindi qui con questo comma si dice, non c'è canone, non c'è autorizzazione ri da richiedere quando si fanno queste cose. Eh, le seguenti attività, svolte senza scopo di lucro, per finalità di studio, ricerca libera, manifestazione, pensiero, espressione creativa, promozione della conoscenza e del patrimonio culturale. Qui Wikipedia ci sta, direi, comodamente. No? Quindi, Wikipedia è libera di fare le cose che vengono dopo e le cose che vengono dopo sono la riproduzione di beni culturali diversi dai beni archivistici sottoposti a restrizioni di consulta, quindi beni archivistici no, eh, attuata nel rispetto delle disposizioni che tutelano il diritto d'autore con modalità che non comportino alcun contatto fisico con il bene, nell'esposizione dello stesso a sorgenti luminose né all'interno degli istituti a cultura l'uso di stativi o treppiedi. Quindi, eh, riproduzione e fare la foto. Eh, fare la foto e poi fare copie. Vabbè, questo se si intende nel senso eh, nel quale il termine riproduzione è inteso nella legge sul diritto d'autore, comunque ehm, anche, a, anche eh, stando all'interpretazione eh, restrittiva no, non cambia molto. Quindi la foto si può fare rispettando il diritto d'autore, quindi quando sono beni culturali eh, dei quali è scaduto il diritto d'autore, se si sta in queste finalità la foto si può fare e poi viene la parte un pochino più ehm, ancora rispetto alla quale sarebbe utile qualche ulteriore approfondimento ma io personalmente ho le mie idee e poi ve le dico però ehm, sono le mie idee personali. La seconda cosa che si può fare è divulgare con qualsiasi mezzo le immagini di beni culturali legittimamente acquisite. In, ecco e qui viene la parte difficile, in modo da non poter essere ulterme, ulteriormente riprodotte a scopo di lucro, quindi la divulgazione e quindi la, messa, la pubblicazione su un sito internet, la messa a disposizione del pubblico eh, come si dice eh, eh, utilizzando eh, l'espressione utilizzata nel diritto d'autore, eh, si può fare in modo da non poter essere ulteriormente riprodotte a scopo di lucro che cosa vuol dire questo e qui il problema è che, eh, è che non, non è non c'è nulla che aiuti a intendere che cosa vuol dire questo eh, ulteriormente riprodotte a scopo di lucro allora io vi dico la mia questo è il mio pensiero qui non si sta eh, non si sta dicendo che devi usare una licenza Creative Commons Attribution o Commercial, perché non è che devi intervenire sul piano del diritto d'autore, secondo me. Quindi su Wikipedia, con la sua Attribution Share Alay e con l'altra licenza, può andare, purché non possano essere ulteriormente riprodotti a scopo di lucro. Allora, che cosa vuol dire eh, non possano essere ulteriormente riprodotti a scopo di lucro? A me piacerebbe fosse sufficiente penso sia sufficiente aggiungere alla foto eh, vietata eh, si riserva il diritto ai sensi dell'articolo 106 seguenti legge diritto legge codice dei beni culturali del paesaggio in capo all'ente tal dei tali se volete fare foto eh, se volete usare la foto eh, chiedete a loro no? per fini di lucro chiedete a loro questo secondo me soddisfa il, il, la necessità di ehm, evitare che possa essere riprodotta ulteriormente a scopo di lucro. Chi riceve la foto è, è, è, è fatto avvertito, è, è reso edotto del fatto che la foto non può essere ulteriormente eh, utilizzata per scopo di lucro. D'altronde questa menzione non costituisce un'eccezione alla licenza eh, Creative Commons eh, Attribution Share alla alla licenza che si, si decide di libera, che si decide di applicare alla foto. Perché? Perché è un altro diritto, non è che si interviene qui sul diritto d'autore eh, o diritti connessi che spettano sulla foto, quelli sono liberi, nel momento in cui io applico una licenza libera do i miei diritti di fare la foto, però sulla foto insistono altri diritti, così come su tutti i contenuti di Wikipedia insistono altri diritti. Tutti i contenuti di Wikipedia, ogni, ogni eh, contributo è identificato o da un nickname o da un, eh, da, un, eh, da un indirizzo IP, cioè il nickname associato a un indirizzo email, a un utente, eh, oppure se uno carica del contenuto, fa un contributo in Wikipedia anonimo, lo identificherà con, sarà identificato con l'IP dal quale si è connesso, che anche è idoneo a caratterizzare i contenuti caricati come dati personali, perché l'ora e il luogo di caricamento e l'IP eh, rendono quel contenuto eh, quel contenuto dato personale perché l'internet service provider è in grado di identificare la persona che ha caricato quel contenuto. Questo per dirvi, Wikipedia è un grande mare di dati personali e Wikipedia pubblica tutto con licenza libera, però non è che chi prende le foto eh, prende i contenuti di Wikipedia poi perché trova la licenza libera fa quello che vuole e viola i diritti di privacy di tutti gli utenti di Wikipedia, deve rispettare la privacy, così chi prende la foto che costituisce riproduzione di un bene culturale, non è che perché trova la licenza attribution, share alike, con la foto ci fa quello che vuole, deve rispettare il diritto dell'ente preposto alla custodia del bene, quindi Spero di essermi fatto capire, però vi dico questa è una mia posizione eh, personale, ne avevo anche scritto un po' di tempo fa, e no... sarebbe utile che il ministro prendesse posizione su questo in modo da rendere chiaro che eh, Wikipedia può utilizzare le foto senza perdere tempo e farsi autorizzare per, per, fa per farlo. Eh, oppure sarebbe bello se, se le dessero un'autorizzazione omnia che vale per tutte e per sempre ma purtroppo non c'è dato che chi deve dare questa autorizzazione è l'ente preposta alla custodia e qui andiamo a, alla slide successiva che credo sia l'ultima o quasi sia sì l'ultima allora eh, attenzione, non tutti i beni culturali solo quelli che sono in carico a certi enti, a quelli che sono in carico al Ministero, quelli che sono in carico agli enti pubblici territoriali, che hanno in custodia i beni, non a, che ne so, al, um, all'ente, adesso non mi vengono in mente, altri enti pubblici, però ce n'è un mare di altri enti pubblici che non sono né il MIBACT né enti pubblici territoriali, quindi eh, il diritto è il diritto eh, di questi enti e non di tutti. Questo per circoscrivere, eh, poi da, da fine eh, c'è da ricordare che eh, un po' d'anni fa rispondendo a un'interrogazione parlamentare eh, un, eh, il Ministero del, del, um, dei beni culturali aveva chiarito che fare le foto eh, di un bene culturale dalla pubblica via di un bene che non è eh, che non è come dire eh, eh, che dà sulla pubblica via cioè non per esempio il Colosseo purtroppo è recintato no? quindi non dà sulla pubblica via e, e si vede dalla pubblica via però non dà sulla pubblica via quindi eh, non hanno detto esattamente quello il fatto che un bene un bene culturale dia sulla pubblica via Esclude che si debba richiedere l'autorizzazione per farne la foto. Eh, gli estremi di quell'interrogazione se volete ve li do. Ho finito e vi ringrazio. Se dai la slide successiva c'è il mio indirizzo email al quale potete scrivermi eh, per qualsiasi cosa. Domande a voi. Eh, sì, ci sono un po' di domande in chat, ma forse le vogliono fare. Mi sentite adesso, scusate? Insomma, infatti ah, si sente bene. Bene, bene, perfetto. Allora io ricomincio, riprenderei dalla prima domanda che era... Scusate, sto scorrendo. Uh, era, ecco... Uh, quella di manuela che diceva ma eh, i diritti connessi non dipendono anche dallo scopo della foto um, no direi che non è quello il, il criterio è, è la natura della foto creativa uh -huh. o meno cioè guardi la, la, la natura creativa o meno della foto eh, quindi se ha carattere creativo è eh, opera dell'ingegno di carattere creativo tutelata dal diritto d'autore a prescindere da quale sia l'oggetto fotografato, quindi io posso fare la foto di un oggetto che però è creativa non lo so perché una foto di un oggetto può diventare, adesso non lo so prospettive particolari, non lo so comunque se la foto è creativa allora entra in gioco la tutela di diritto d'autore se invece la foto non è creativa ed è foto di eh, avvenimenti, di fatti della vita sociale eh, le altre cose che vi avevo detto prima è tutelata dal diritto eh, sulle semplici fotografie disciplinato l'articolo 87 seguenti eh, eh, poi Matteo chiede ma allora le creative commons hanno a che fare con i diritti connessi? le creative commons hanno, eh, licenziano i diritti connessi Secondo me sì, perché licenziano i diritti anche simili al diritto d'autore, diciamo. E quindi adesso l'espressione esatta se vuoi la vado a cercare, però a memoria sì, non licenziano solo il diritto d'autore, è espressamente menzionato anche il diritto sui generi del, del costitutore di banche di dati, però se aspettate un attimo vado a cercarvi la frasetta che dice proprio io leggo quello che c'è in chat e se poi chi ha posto la domanda vuole articolare meglio ovviamente libero di intervenire e, di fatto mi sembra di capire che al di là della, del buy le altre licenze hanno a che fare con la riproduzione la distribuzione, la copia eccetera eccetera cioè con i diritti connessi no, no, no, no, no, no il... Um le le comunque hanno a che fare con il diritto d'autore e nella misura in cui sia condivisa questa impostazione anche con i diritti connessi e, ma c'è cioè, il diritto lo share alike è eh, un limite al diritto di modificazione quindi il diritto di modificare è anche un diritto, il diritto è una facoltà dell'autore, quindi che spetta all'autore di un'opera creativa. Quindi sono diritti che le Creative Commons incidono su, tutti, su tutte le facoltà di diritto d'autore. Non so se ho detto la cosa, ho risposto alla domanda. No, scusami solo poi però ci sono anche gli altri ma lo share alike non ha a che fare solo con la licenza cioè io ti licenzo e tu dovrai rilicenziare li, li nello stesso modo ma non è che tu puoi modificare l'opera quello è le no derivative e altre cose insomma eh, share alike e condividi allo stesso modo se modifichi condividi allo stesso modo se modifichi e ridistribui è, è come il copyleft della gpl se tu modifichi e ridistribuisci lo fai con la stessa licenza ok grazie prego bene poi alessio chiede eh, mettiamo il caso di un prodotto multimediale se scarico una foto con una licenza share like la modifico in grafica devo ricondividere con gli stessi diritti solo la foto modificata o l'intero prodotto nel quale viene inserita in altre parole, il prodotto ah, multimediale no. che contiene la foto mantiene la paternità dell'autore o dell'azienda che lo realizza o diventa materiale share like nella sua interezza? Se, se il, adesso bisogna vederlo in concreto, però da quello che capisco io hai fatto un collage dove c'è una cosa unica <ride> che include anche la foto modificata. Eh, allora, Penso una, tempo... una cosa tipo una presentazione con una foto in share like. Ma una, presentazione, eh, uno, una presentazione è una eh, la slide, eh, cioè un insieme di slide, è una collezione <ride> di eh, secondo me non necessariamente, però mi riservo eh, di approfondirla un attimo. Ti chiedo la cortesia di mandarmi un'email e ci rifletto un attimo perché è una questione che, sulla quale non ho mai riflettuto nello specifico e, Vincente, mi... Marco, poi al termine di questo webinar insomma, quando avremo la registrazione manderemo il link ai partecipanti mettiamo in copia la tua mail così chi vuole contattarti può farlo comunque hai, hai anche proiettato il tuo indirizzo e, sì. e non hai scampo sì No, no, no, ma volentieri eh, dico a chi ha fatto questa domanda, anzi di, di, di scrivermi un'email che così gli rispondo perché mi, con piacere l'approfondisco, però eh, preferisco guardarmela bene rileggendo il testo della licenza per essere, per essere tranquillo. Mi sembra che cioè, se tu fai un'opera un derivata eh, eh, cioè, tendenzialmente sì, adesso quindi dovresti rispettare la share a like. Dirti se un, una, una slide di una presentazione, in ogni caso, mi viene da dire di sì, però fammelo rivedere. Ecco, quindi che vada rispettata la, la, la, la copyleft. Eh, se c'è una slide con, eh, che riproduce una foto... Però ho bisogno di rileggermi, scusatemi. Cioè ok, vado con l'altra domanda, oh, una beh, prossima domanda. Se scusate, otteniamo... Sì. Posso, in merito alla mia domanda, ah, beh, beh, fornirò beh. la mia mail volentieri. Il discorso è, se io prendo una fotografia che... Mh, in sé non, non costituisce l'opera, perché l'opera è molto più grande, mi serve quella fotografia perché cito per dire un, un quadro, una statua, un'opera che ha su Wikimedia. Io la prendo da Wikimedia Commons, per dire la ritaglio semplicemente, faccio un formato diverso, sono tenuto sicuramente a ripubblicare il nuovo taglio, ma il mio problema è, siccome la foto in sé non costituisce l'opera su cui sto lavorando, ma è un contributo diciamo, collaterale che va ad arricchirla un minimo, ma non costituisce l'opera in sé, non si parla di quella foto nell'opera, ma è, è come un, un addobbo su, su un quadro appeso in un appartamento, non costituisce l'appartamento, insomma. Mi chiedo se eh, pregiudichi o meno l'interesse dell'opera in sé. Beh, però il fatto che tu crei un'opera che eh, include l'altra, fa, fa pensare che sia un'opera derivata, se tu fai un non so come dire, fai una cosa unica nella quale c'è dentro anche la foto, anche eh, è, è un derivato della foto. Adesso l'unico dubbio che mi resta è se una slide. Contamina le altre slide, cioè se una slide eh, in like perché c'è dentro la foto in share Like, implica che anche tutte le altre slide vadano in Shera like, ma eh, all'interno del, del um, collage che fai, non ho Certo. Non, non è un collage, è un, un contenuto didattico in questo caso, per cui io parlo di un'opera, ci, ci sono dei testi e ci sono le foto delle opere stesse prese da Wikimedia. Ma allora aspetta un attimo, il fatto che tu la citi, lì, lì eh, siamo forse un fuori dal diritto d'autore, perché il fatto che tu eh, stai facendo, fai un uso della fotografia che è autorizzato dalla dal diritto d'uso della foto per, per finalità didattiche quindi aspetta che ti cerco l'articolo l'avevo forse anche menzionato prima la libera utilizzazione del, um, sì, la riproduzione a scopi didattici e culturali infatti quello me lo segnato. 65 l'articolo 65 comma 2 le riproduzioni o comunicazioni al pubblico di opere o materiali protetti utilizzati, no questo non c'entra, in occasione di avvenimenti di attualità, ma no, non è questa, ce n'è un'altra, aspetta eh. Eh, intanto vogliamo leggere qualche altra domanda, non, non so se avremo il tempo di, di farle tutte nel senso che ne stanno arrivando molte e quindi ok vai mm. io con, vado sempre in ordine di sempre Alessio se otteniamo liberatori dei soggetti partecipanti all'evento pubblico possiamo usarla, usarle anche per scopi pubblicitari sì bene <ride> Allora, poi. Se, se, se vi autorizzano, vada se no. Eh, scusate, sto scorrendo. Per i diritti morali, Rutben, per i diritti morali, il ritiro di un'opera dal commercio si può esercitare anche senza nessun motivo? No, si può esercitare quando lede il proprio onore e decoro e soprattutto eh, l'esercizio del diritto ehm, ehm, richiede il pagamento, il risarcimento dei danni dell'editore adesso, no? quindi di chi era stato originariamente autorizzato alla commercializzazione dell'opera. Posso dire che io conosco solo un caso: cioè la, la giurisprudenza, la, la dottrina ricorda un caso in cui è stato esercitato questo diritto, proprio perché costa esercitarlo. E, ed era il caso di, un, di uno che prima era fascista, poi ha cambiato, è diventato comunista, e allora così. Quindi c'era una ragione etica profonda che lo ha portato a ritirare dal commercio i libri che aveva pubblicato prima, cioè è molto raro che si eserciti questo delitto. Poi, um, Lorena chiede, posso inserire la fotografia di una copertina di una rivista all'interno di una voce Wikipedia che parla eh, appunto della specifica rivista o per, ancora per lo stesso scopo posso utilizzare una fotografia in rete? Allora, eh... io con, direi, cioè, con formula dubitativa direi di sì, perché eh, stai eh, riproducendo e comunicando al pubblico un pezzo del... Eh... Della rivista, cioè una pagina della rivista con evidenti scopi di eh, così. Di... In Wikipedia non c'è uno scopo commerciale e quindi c'è uno scopo di eh, divulgazione. Eh, Diciamo che l'interpretazione che si dà su Wikipedia e sui progetti Wikimedia è andiamo un pochino più, più sul sicuro rispetto a quello che sta dicendo eh, Marco. Quindi diciamo su Wikipedia ti diremmo no eh, perché... Eh, no, per, però appunto perché la nostra diciamo, l'interpretazione della comunità che vige adesso dalla comunità di Wikipedia di, dei progetti Wikimedia in Italia è, è vero che Wikipedia e i progetti Wikimedia non sono a scopo commerciale quindi sarebbe come dice Marco mm. ma visto che la licenza che utilizziamo permette l'uso commerciale allora noi vogliamo essere a posto anche con i possibili usi commerciali quindi non permettiamo quello che chiede eh, Lorena, cioè la comunità. Okay, non questo è un punto di vista che makes sense, certo. Sì, capisco. Vogliamo eh, proprio evitarci possibili rogne, insomma. Eh, ma guarda, queste cose: il problema è prendersi il rischio o non prenderselo, è, è, è spesso. E qui uno spazio di uno spazio c'è, cioè... certo e visto appunto la, la, la, la posizione sempre della comunità, io mi faccio portavoce eh, usurpando ovviamente questo diritto che nessuno mi ha dato, però eh, la posizione della comunità è visto che chiunque può contribuire su Wikipedia e sugli altri progetti, se, questo chi, se noi permettiamo a questo chiunque di fare una cosa per cui si, comunque si deve prendere qualche rischio, Mettiamo magari a rischio delle persone ignare, non so come dire, permettiamo a delle persone che magari non sanno tutto questo che c'è dietro di poter essere eh, contestate in qualche modo, che gli si chiedano dei danni, dei soldi, insomma, questo. E, quindi, visto che è, è, e poi è l'utente che carica la foto e che utilizza quel contenuto a prendersi il rischio, non è Wikipedia. Certo. Allora eh, la comunità di Wikipedia vuole proteggere le persone che eh, contribuiscono mh, non mettendole a rischio e insomma non prendendosi rischi, ecco in questo caso. Make sense, Quindi, allora se mi dici qual è la scelta prudente è non caricarla, cioè ovvio la risposta è molto semplice, qual è la scelta prudente non caricarla. Però sì, sì io capisco, capisco benissimo ovviamente il discorso che stai facendo Marco, che dal punto di vista di come è scritta la legge e della volendola interpretare rigorosamente, eccetera, è, è possibile interpretarla anche come, come stai dicendo tu e probabilmente sarebbe più giusto e più bello farlo come, come dici tu. Un, una copertina di una rivista non puoi escludere, che cioè, non dico che sia sempre così, ma non puoi escludere che possa essere con, configurata un'opera dell'ingegno, un'opera tutelata dal diritto d'autore o che comunque contenga degli elementi tutelati dal diritto d'autore, questo non è sempre vero, eh? non è sempre vero, ma in certi casi può esserlo, quindi se vuoi adottare una, una posizione prudente, assumi che by default ogni copertina di rivista è tutelata dal diritto d'autore, assumi by default che, che è meglio non caricarle, punto. Cioè, certo. Bene. Eh, uh, Ivan chiede se c'è uno schema riassuntivo da qualche parte con tutti i casi di diritti da verificare se faccio una foto o un video <ride> uno schema da verificare eh... una tabella, non so che cosa no no. no no, non mi viene in mente se volete la facciamo <ride> si può fare si può fare eh, Ferdinando chiede le autorizzazioni di Wikiloss Monuments perché continuiamo a chiedere autorizzazioni se in realtà non ce n'è bisogno penso che rientri giusto eh, nella, nella, nel discorso che abbiamo fatto adesso sì. mm. eh, certo io sarei per non chiederla però <ride> la vecchia mia idea però non credo che il ministero vi, vi venga a correre dietro, il mini, immagino il ministro che vantaggio po potrebbe avere il ministero a impedire la circolazione di opere su Wikipedia, soprattutto se Wikipedia è attenta a diffondere l'informazione che quelle opere non si usano per fini commerciali, quindi eh, vabbè, comunque è una mia personalissima posizione che... Supercilum per rispondere alla domanda prima di Mattia ha linkato in chat un percorso guidato sul copyright delle immagini che potrebbe essere utilizzato per controllare se puoi o non puoi utilizzare quest queste immagini ipotetiche okay. copyright immagini percorso guidato e per la domanda sullo schema da verificare e, bene se non ci sono altre domande sì, eh, mi, sembra che mi sembra che non ci sia nient'altro va bene allora nonostante i numi avversi eh, ce l'abbiamo fatta siamo arrivati in fondo al webinar ti ringraziamo molto Marco e nei prossimi giorni eh, faremo un po' di montaggio, toglieremo le parti, eh, parti d'attesa di questo webinar e lo ripubblicheremo sul, um, eh, sul canale YouTube di Wikimedia Italia e vi spediremo ai partecipanti la... Eh, giusto Francesca la, la presentazione di Marco poi. sì esatto a tutti voi che avete partecipato arriverà una mail non appena avremo finito di fare questa attività di taglia e cuci ehm, insomma e avremo il video con, con anche la, la presentazione di Marco l'ultima cosa che, che vi ricordo è che il prossimo venerdì sempre allo stesso orario alle 17 ci sarà un incontro con uh, sempre con Marta e Marco Chemello eh, che ci parlerà di eh, collaborazioni tra diciamo wikipediani, wikimediani e eh, piccole eh, istituzioni culturali, musei o biblioteche. E la procedura per iscriversi è sempre la stessa, eh, una mail a segreteria e Grazie a tutti e buon fine settimana!